E son svegliato e da trovato lì in un vasso. Oh partigiano, via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao bella. Oh partigiano, ciao, ciao, partigiano, via. E se io muoio, da Partigiano, no oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao. e se io voglio, da Partigiano, tu mi devi sette lire, sette lire. Montagna, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, and seven per lire, mazue montagna, so to. Lo...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 Ciao, bene, ciao, ciao, ciao, non ha svuolo, non ha svuolo, non ha svuolo, non